Vediamo un po' la vigilia che cosa mi è arrivato. Caro Babbo Natale, mi dispiace per il camino lasciato acceso e per i biscotti un po' muffiti. Spero che quest'anno ripasserai, non ti chiedo molto, solo un bigliettino vincente della lotteria. So di non essere stato molto buono, ma nemmeno troppo cattivo. Però prometto che quest'anno il camino lo troverai spento e i biscotti freschi. Grazie, Roberto. Eh, Roberto. Il biglietto l'ho già promesso alla Befana. Vediamo se riesco a sistemare in qualche modo. Per il momento, buon Natale. Eh, meno male che non ho mangiato quei biscotti e eh, che li ho dati alle rende.